per iniziare lo streaming sta per i miei amici perché da più di 32 minuti che non avevo il segnale wifi quindi bando ai preamboli volevo fare due corte live forse ne faccio solo una eh, volevo trattare oggi visto che ho trattato eh, della religione perenne della religione universale l'altra volta volevo approfondire il tema volevo anche parlare dell'idioma universale speranto ma soprattutto eh, parlerò forse soltanto di ciò che ho appreso questa mattina o questo pomeriggio non mi ricordo bene cari amiche mie mie sì e eh, cari amici miei perché forse di incrociare gli aggettivi qui dal vostro Set sentenza come potrete vedere c'è un taglio di capelli più fresco consono la stagione prima c'avevo avevo una folta chioma adesso beh allora dicevo queste elezioni venezolane sono allo stile bulgaro perché come si è potuto vedere ha vinto con il 70 per cento dei voti nicolas maduro però eh, molti dell'opposizione, come è anche successo tempo prima in Russia, sono stati incarcerati o sono stati mandati all'esilio. Quindi si vede che con che libertà eh, si sono celebrate le elezioni. Difatti, meno del 35 per cento degli aventi di diritto al voto si sono presentati a votare. Gli altri i cittadini, dove sono andati, o sono rimasti in casa, o per lo più, se ne vanno fuori, cioè vanno in esilio, eh, se, se nei telegiornali continuano a trasmettere quanto sia elevato il flusso di venezuelani che attraversano il ponte che unisce Venezuela a Colombia, sono migliaia, migliaia, forse decine di migliaia di persone ogni ora. Quindi. Soltanto il 35% o meno sono andati a votare e poi non si sa se hanno tutti votato per Nicola Maduro. Lui ha vinto al 70% su quel 35%. Gli altri eh, milioni di persone già se ne sono andati in parte in Colombia e parte se ne andranno in tutta la regione latinoamericana e anche negli Stati Uniti. Forse vendranno anche in Europa e in Italia. Quindi noi eh, ci dobbiamo soffrire anche questo esodo umanitario dopo l'esodo umanitario dei siriani, dei sudafricani, dei magrebini degli arabi dei medi orientali, del, di quelli del sud-est asiatico, adesso ci vendranno le persone in Italia del Venezuela perché, sì, signori e signore miei, in Venezuela c'è una dittatura di fatto quando alla gente la picchiano per la strada perché manifesta contrariamente al regime quando eh, non gli si permette di votare perché si sono chiusi dei seggi che si sapeva che lì non avrebbero votato per nicolás maduro quando si bruciano le urne o quando si fanno cose del genere come si dice che si siano fatte cose del genere allora non c'è democrazia una dittatura può essere una dittatura autodefinita si tale oppure una dittatura dove si vota la bulgara eh, voi che siete molto giovani, beh, anche chi ha la mia età, quasi 50 anni, era, non era neanche nato quando c'è stata la primavera di Praga. Eh, e poi in Bulgaria, eh, sempre che si votava, c'era il Partito Comunista che vinceva con il 70% dei voti e c'era un 20-30% dei voti che lo prendeva. Il partito all'opposizione, anche in, in Romania, in tutti questi stati ex comunisti, in teoria era un partito all'opposizione, ma in pratica era eh, un altro partito comunista travestito. Ci cioè aveva eh, impiegati, dirigenti, amministratori statali che facevano finta di avere una voce contraria al partito comunista ufficiale ma in pratica poi faceva da cassa di risonanza al partito comunista che amministrava anche le sorti dello stato allora io dico in italia si vota sempre di meno si è arrivati a questo stallo politico proprio perché i cittadini eh, non, non votano allora nessuno ha avuto Ecco, è ritornata. Dicevo, non si sono potute fare delle coalizioni in Italia. Scusate la mia assenza, ma il wifi era saltato. Non si sono potute fare delle coalizioni in Italia. Nessuno ha avuto la maggioranza assoluta per colpa tanto eh, della legge elettorale che non si sa se si dovrà rifare, chi la rifarà, vecchi politici, nuovi politici con questo accordo fra Pentastellati e la Lega. Di Salvini, ma anche per la sfiducia degli elettori, ma non si può non andare a votare perché altrimenti consegniamo le mani, eh, cioè consegniamo il paese, consegniamo le mani, ci, ci arrendiamo, manine, come direbbe eh, Mario Circello, che poi non li vedo da molto tempo. Sono preoccupato, manine. Consegniamo il paese nelle mani di chi, come Nicolas Maduro, raccoglie appena il 35 dei voti, o forse di meno perché ci sono stati dei brogli. Perché gli altri, addirittura in Venezuela c'è così tanta crisi umanitaria: manca il cibo, mancano i medicinali, la gente muore. Che siccome sanno che ci sarà broglio elettorale, magari avrebbe vinto eh, lo stesso, preferiscono andarsene piuttosto che votare e, e in italia a che ci ridurremo come al venezuela no bisogna andare a votare io insisto sempre anche se non serve a molto ma votano eh, 70 il 70 per cento delle persone votano il 90 per cento delle persone votano il 30 per cento delle persone non cambia nulla perché basta che votano due persone o una persona se votava una persona nicolas maduro lui vinceva lo stesso votava lui andava solo lui a votare sotto scorta e vinceva quindi a questo ci vogliamo ridurre noi in italia non votando e, e l'astenzionismo non fa bene perché legittima qualsiasi cosa poi è comodo anche da parte nostra no noi italiani ci abbiamo sempre lo sport del lamentarci lamentarci sempre lamentarci per lamentarci Ah, hai visto che ha vinto ha visto eh, non mi piace come governa la raggi ancora non ha tolto lo sporco ma tu dovevi votare perché così hai diritto a lamentarti se votavi la raggi ti lamentavi per quello che non ha fatto e ti ha promesso se non votavi per qualcun altro ti lamentavi perché non ha vinto qualcun altro invece quando non si vota per nessuno ci si lamenta di tutto. Se la Raggi fa bene le cose ci si lamenta che fa bene le cose la Raggi, se le fa male ci si lamenta che le fa male. Eh, allora dicevo, dove andremo in Italia? Andremo eh, verso il Venezuela di oggi, che ci sono delle elezioni bulgare perché la gente eh, non va a votare, perché tanto è inutile là, che la gente viene perseguita per le strade vabbè ancora in italia non succede questo lo so ma a cosa ci ridurremo se non andiamo a votare veramente poi qua ci sono 11 minuti di live io non so già passa il tempo come passa il tempo e veramente io non, non credevo di aver fatto 11 minuti di live boh, si vede che è, sta conteggiando anche il tempo che il wifi si è interrotto e io sono rimasto aspettando allora io dico eh, infatti io mi volevo anche vestire un po legante per fare un film sull'idioma universale speranto parlando di religioni universali de, dell'universalità dei culti religiosi della religione universale eh, come ho parlato nell'ultimo video però ecco se ciò visto che c'è poco tempo tra poco sono le 11 e non vorrei stare fino a mezzanotte con il wifi che mi salta un momento poi magari non c'è tempo di caricare nulla allora vi dicevo eh, la notizia che ho saputo oggi eh, della quale ho voluto parlarvi è stata proprio questa in venezuela vince nicolas maduro con il 35 dei voti o meno e questo perché è lui stesso ha convalidato le elezioni non è andato così nessuno a votare quindi sono state delle elezioni bulgare eh, politici arrestati dell'opposizione partiti messi al bando e gente che emigra perché c'è fame mancano manca l'acqua ossigenata e la carta igienica manca il cibo eh, stanno in pauperrime condizioni e niente lui convalida il voto eh, gli dà valore ma veramente delle elezioni così hanno valore pensateci gente che potrebbe succedere lo stesso in italia poi fra le altre cose io ho ascoltato ho chiuso subito il telegiornale sono andato a riposare a dormire perché un par di palle che eh, tanto youtube non mi sponsorizza per il momento più mi raccomando se questo video vi interessa e avete dei suggerimenti dei commenti lasciateli sotto e condividete questo video mi aiuterete molto dategli like perché anche i vostri contatti amici parenti e familiari possano dire la loro sotto questo video eh, voglio eh, sapere cosa ne pensate voi questi argomenti quindi mi raccomando se potete commentate e commentate sotto il video ho sentito oggi che no che mattarella mi sembra che ha detto non si farà un governo tecnico un altro governo tecnico come sempre ce ne sono stati già dagli anni di Aldo Moro di andreotti eccetera per fortuna non ci sarà da dopo mani pulite e tangentopoli un governo tecnico amato queste cose meno male ho detto io ma subito hanno detto questo governo sarà un governo politico eh, eh, come direbbe giorgio bracardi ting! petta frega che governo tecnico fangala governo politico ora sarà fangala in ritornando flematici. io dico quale governo non è politico se si vota il governo attraverso le elezioni politiche lo dice anche il nome tutti i governi nazionali sono politici perché suffragati dalle elezioni politiche gente ma quanto di più bassico c'è sta nella grammatica i governi sono politici perché sono eletti i rappresentanti del parlamento del senato e della camera dei deputati nelle elezioni politiche non nelle elezioni amministrative ne consegue tutti i governi nazionali eh, siano politici. Adesso se ne escono, in Fangala, governo politico, in Arassara Fangala, governo politico. Che hanno fatto hanno salvato il paese dall'avere un governo tecnico. Non so se l'ha detto anche Di Maio questo che in lui si, si capisce che va d'accordo con i congiuntivi, no? sembra tutto quando parla non totorina tutto il comico eh... antonio de curtis no tutto il comico abbiamo fatto il governo te eh, il governo politico per non fare un governo tecnico ma il governo politico è quello che esce da ogni elezione politica capito che, che si sono fatti che si sono inventati nulla non so eh, l'avete letto i promessi sposi? c'è un capitolo 1 esclusivamente dedicato alla zecca garbugli che è l'avvocato che parla per le rime tutto attorcigliato perché renzo va eh, a sposare lucia ma rodrigo don rodrigo e glielo vuole impedire perché vuole lui uscire con lucia allora eh, renzo va dall'avvocato e l'avvocato sapendo chi è don rodrigo e quanto pericoloso è lui con i suoi bravi fa di tutto in garbuglia le sue frasi per eh, non far capire a, a renzo che lui non vuole far nulla eh, perché don rodrigo aveva detto questo matrimonio non sa da fare allora l'avvocato che non vuole rischiare la sua pellaccia eh, gli fa dei garbugli verbali citazioni in latino eh, tutte cose gli parla con termini legali giuridici eh, amministrativi gliele ingarbuglia tutte per poi sgarbugliargliele e lui non ci capisce nulla tant'è vero che paga Profumatamente l'avvocato per andarsene senza avere sotto nulla. Questo è il riflesso della nostra classe politica, la Zecca Garbugli dei Promessi Sposi. Se voi riuscite a trovare qualche brano oppure il capitolo intero dei Promessi Sposi in internet della Zecca Garbugli, eh, vedete voi. Vedete che classe di politici abbiamo no incluso purtroppo che mi stanno. Eh, eh, Disilludendo, disilludendo mi hanno lusso i pentastellati qua c'è solo una stella no loro ne hanno cinque che allora dicevo abbiamo un governo politico oh che sorpresa abbiamo un governo politico finalmente ma perché tutti gli altri non erano politici prima perché escono sempre dalle elezioni politiche governi in Italia non è che escono dalle elezioni apolitiche secondo perché sono governi formati da politici altre parentesi eh, va detto che anche i cosiddetti governi tecnici non sono fatti da gente estranea alla politica ma da gente che fa politica e appartiene alle fila politiche quindi quando si dice governo tecnico è, si dice governo libero di fare quello che vuole perché non votato dalla gente ma sovvenzionato appoggiato da banche enti creditizi corporazioni interessi lobbistici quello è il governo tecnico di politici che eh, non sono eletti dalla gente per quello un governo tecnicamente messo lì studiato a tavolino come le droghe sintetiche che sono droghe di disegno si può dire che il governo tecnico è un governo di disegno è un compromesso fra tutte le varie forze politiche che non vogliono riandare alle elezioni invece eh, il governo è quando passa attraverso le elezioni che poi fanno quello che vogliono dopo aver promesso cose diverse è un governo politico quindi adesso loro ci propongono un governo di transizione politico e poi quanto durerà un anno due anni quattro anni cinque anni si andrà alle elezioni con una nuova legge elettorale questo governo politico che tutti i governi sono politici farà la nuova legge elettorale perché rimangono tutti i vecchi politici a fare la nuova legge elettorale cioè a parte di maio e, e come si chiama il leghista e, vabbè me lo sono scordato c'è un promedio di 60 65 anni nella camera dei deputati e di 70 anni nella camera dei senatori nel senato quindi a parte Salvini e Di Maio che hanno più o meno la mia età, 50 anni, 40-50 anni, nel Senato hanno un promedio di 70 anni e fra i deputati, i, i parlamentari, hanno un promedio di 50-60 anni, 70, anzi forse verso i 65-70 anni, un promedio, qualcuno ce n'ha molti di più. E allora qual è il nuovo nella politica il nuovo che avanza a me sembra come più che altro che bisogna dire il nuovo che avanza ci apostrofo avanza più che avanza poi in questi giorni ha fatto un freddo spettacolare allucinante perché è ritornato alla neve in Beh, che dire? Eh, no, niente, sono queste le novità: che Venezuela eh, già è uno stato in rovina, è uscito dal terzo mondo, che è il mondo che avanza, e, e ormai è un mondo che avanza, ci apostrofo avanza il Venezuela, e già è oltre il quarto mondo, perché il quarto mondo è il mondo che retrocede, in via di retrocesso. Venezuela sta per diventare il quinto mondo, il mondo che sta fermo, che non può più indietreggiare, non più più involvere, ma fra poco se continua così sarà il sesto mondo, il mondo dei paesi che sono spariti. Come la Repubblica Popolare di Cambogia, Cambogia, durante il governo di Pol Pot e dei Khmer Rossi, che pratica è sparito come paese allora io vorrei sapere da voi cosa ne pensate si diceva una volta che l'italia si sarebbe ridotta come la grecia per fortuna non è ancora successo ma la grecia sta nell'orizzonte politico italiano che ci saremmo ritrovati come la spagna non ci ritroviamo come la spagna stiamo un po meglio ma la spagna sta molto vicino all'italia adesso io mi domando se con l'astenzionismo e la diffidenza politica che abbiamo politica. e l'inefficacia politica se ci ridurremmo invece come Venezuela dove un presidente si ricandida magari oltre il limite dei mandati che la costituzione gli permette e vince sì con un 35% dell'affluenza un 70% dei voti a suo favore del 35% dell'affluenza ma perché l'altra parte della cittadinanza, cioè non quel 35% dei cittadini, ma tutti gli altri preferiscono direttamente fare le valigie e andarsene? Basta guardare nei telegiornali internazionali il ponte che collega Venezuela con Colombia per vedere come migliaia di persone ogni ora lo attraversino, se non decine di migliaia, per dichiararsi rifugiati in Colombia e andare a... A vivere in tutto Latino America e anche negli stati uniti forse fra poco li riceveremo anche in europa perché c'è una crisi un'emergenza sanitaria e umanitaria impressionante si vive peggio che in siria che in libano beh, in libano adesso si sta bene che in palestina o che in iraq o che in afghanistan perché manca cibo manca medicinali mancano anche la, anche la carta igienica il dentifricio manca tutto l'acqua minerale eh, alla gente gli danno delle borse di cibo che già quando gliele consegnano è avariato e poi gli danno solo un chilo di farina una bottiglia di olio sembra eh, che hanno la tessera della fame che c'era in Italia durante la seconda guerra mondiale sembra il livello di razionamento che avevano nell'Unione Sovietica sembra la tessera de della spesa che hanno ancora nella Cuba castrista perché non, non stanno più al governo Castro ma Castro Raul eh, il fratello dell'altro che è morto è rimasto come leader del partito comunista che in pratica eh, regge le sorti dello stato e dell'esercito come capo dell'esercito una volta molto molto fedele si ritirerà nel 2023-2022 Raul Castro quindi anche se dalle elezioni cosiddette libere cubane è venuto fuori questo che non mi ricordo il nome che è pur sempre parente dei Castro eh, Raul Castro resta a governare l'esercito e il partito comunista che sta sopra il governo della repubblica comunista cubana fino al 22 23 2022 2023 e poi quando si ritirerà veramente non lo so perché magari come saggio del monte continuerà a governare dall'alto allora le elezioni venezuelane sono sempre più uguali a quelle cubane con un partito oppositore che contava poco o nulla e il cui leader si è complimentato leader di questo partito oppositore cubano per la vittoria del partito del... del candidato del Partito Comunista cubano, quindi pensa un po' che dissidente che è. non c'è dissidenza a Cuba, non c'è pensiero alternativo, non c'è opposizione. Alla faccia di chi in Italia si immagina che, i... che il comunismo sia l'alternativa, sia la vera dissidenza, sia la vera opposizione. Ecco, quando vanno al governo i comunisti, non c'è più spazio per dissidenza, per opposizione per alternativa altro che l'immaginazione al potere però voi cosa ne pensate ci ridurremo alla stregua del venezuela se nessuno va più a votare alla stregua di cuba e di questi vecchi regimi come potrà la politica non dico i politici ma la politica recuperare la fiducia della gente perché ogni volta che si è fatto un nuovo partito si è scoperto che l'hanno fatto vecchi politici ma la gente come può partecipare della politica fare dei partiti politici per conto proprio allora mi raccomando se questo video vi è interessato eh, commentate qui sotto e poi condividete questo video con più persone possibile in modo che eh, anche loro possano commentare adesso vi lascio perché sono le 11 fa freddo io mi volevo vestire elegante ma il wifi non partiva allora sprecavo tempo più di 28 minuti quasi 29 minuti il vostro sentenza vi saluta mi raccomando io non vi chiedo denaro non vi chiedo di caricare la paypal poi in futuro metterò i video che vi suggerisco di guardare tanto nel riquadro in alto a destra come nelle anteprime nei, negli angoli ma guardate i miei video condivideteli commentateli e dategli like quante più volte si vedono tante più volte io mi avvicinerò alle fatidiche 4000 ore poi se potete iscrivetevi al canale azionate la campanella mi raccomando aiutatemi sono disoccupato ma io non vi chiedo denaro non, non mi sembra giusto perché anche molti di voi state nelle mie stesse situazioni e allora mi sembra ingiusto e poi un'altra volta parleremo di altri argomenti adesso volevo parlare oggi dell'idioma universale speranto, perché abbiamo parlato che se esiste una religione universale nel in qualche cosa del genere nello scorso live però vabbè sarà per un'altra volta non ci poteva essere un una religione universale senza un idioma universale allora vi lascio, grazie di avermi seguito, ciao ciao!